Penso che per un bambino addormentarsi guardando il cielo, guardando le nuvole, guardando gli uccellini o anche solo le foglie di un albero sia un'esperienza bellissima e anche il risveglio per un bambino eh, immerso nella natura deve essere un'altra cosa altrettanto bella.